Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortunimer che parla E oggi ho avuto un'idea Cosa accadrebbe se io facessi 10 partite di fila al competitive? Quanti punti farei? Beh, scopriamela assieme andando in game Siamo qui quindi con la schermata senza partite giocate Come potete vedere dobbiamo ancora farne alcuna E andiamo Mi sono appena accorto che questa modalità si costruisce E io non costruisco da tipo Boh, 3 mesi su Fortnite Che bello L'ultima volta che ho costruito era prima della no build mode Mamma mia ragazzi tra l'altro poi hanno aggiunto pure questo coso qua Vabbè io l'eviterò le Andiamo a Tilted Prima partita nel competitive Ma non so se andare a Tilted Possa essere stata un'idea geniale Lo scopriremo Ma Ovviamente la cesta non ci sta Buono come il pane Vai prima scala costruita Dall'ultima volta che avevo giocato a Fortnite Nella classic mode diciamo così va Vabbè GG Ma il Siphon c'è? Credo di sì O no? Mi sembra di averlo visto Poi magari mi sbaglio io Non so, manco se ho le armi cariche Vabbè, sai, si può fare Salve Come va? Ok Eh, si vede che sono nell'arena più bassa, raga eh? comunque Cioè, oddio Si vede fino a un certo punto, eh Una partita ce la dobbiamo vincere Almeno la prima, perché Bravo, GG Peccato Prima andata allora ci siamo stavolta più aggressivi Stavolta su, sul palazzo centrale Ci facciamo subito kill Subito kill Subito kill Scherzavo niente kill Ma questo è un fucile d'assalto? Ora è mio uh, Farò mai una kill secondo voi? Ma secondo me se prendo questo combat sì Buono come il pane Era il tizio che avevo sparato Un colpo gli era entrato palesemente In testa si annullato. Non so cosa ho fatto Una delle performance peggiori Che potessi portare Sacce sotto Mamma mia Andata uh, Mi serve il suo OG E basta Sono che sta sfondando qua sotto Non capisco dove Credo lì Però c'è qualcosa davanti alla porta Non, non capisco esattamente cosa Uh Avete visto quanta vita mi aveva lasciato? Io l'ho vista ed era molto poca No aspetta calmo uh, Queste bende Ah Stanno Stanno piccando anche da altre parti Devo stare coperto raga. Ah morto Uh Belli sti bug Sinceramente mi farei un'altra pozza grande Ok andata Sta arrivando qualcun altro. Dov'è? Ah, un altro! Eh, raga, GG. Raga, una finché siamo in Open League la devo portare a casa. È necessario. Sono un po' disabituato avendo giocato per molto la no build. Però secondo me si può fare. Ah, bam, ci prendiamo un fucile a pompa qui. Buono, ok. Un andato. Dio, questo revolver per il momento come... Primaria, me lo prendo. Bella. Non scambia pare di revolver. Se non sbaglio. Dovrei avere qualcuno che sta salendo sotto. Eh, c'è. Cioè, infatti, Bro, non ti sei chiesto perché non c'è nessuno? Buono. Devo subito risalire. O, meglio, questi che avevano? Uh, questa, questo. Ok, ciao. Uh, qualcuno dietro di me? Sai che avevo fatto bene a prendere il revolver? Uh, bravo. Mamma mia mi è andata bene Sarebbe stato capace di eliminarmi questo eh Ma io quasi quasi mi tengo il revolver ragazzi Mi trovo molto meglio rispetto all'OG Tra l'altro io credo che così facendo ragazzi Mettendo la possibilità comunque di saltare anche nel competitive La gestione dei materiali ora sia completamente diversa Posso tenermi full quasi costantemente Interessante come cosa Ti devi calmare broderino mio Bello l'inizio, ma l'esecuzione... No Sono qua Ma in che senso? Vabbè, poverino Menato però Solo che me ne vorrei andare, sincero Andiamo in safe Questo è un tizio? Non ce credo Vabbè Ciao Quello ci inizierà sicuramente a seguire a breve E io non ho la vita per farlo Ho di non avere nessuno alle spalle E eh? infatti Lo sapevo Dove vai? Come credi di scappare? Lo fa davvero, raga? Ah, cavolo Io dovrei essere ancora in safe Anche se per poco Ma quasi quasi ho io... Da dove? Sono morto Non ancora Vabbè Buono Ok, sono in safe, ottimo sono al centro della safe, ragazzi, non vinco questa Mi sa che non, la, che non ne vinco più nessun'altra Ah, questa era carina, però Peccato Oh! Ma non ci credo manco io, GG C'è prova, c'è prova, c'è prova, c'è prova GG, andata. 10 kill e vittoria Ok, dovevo tornare a costruire per farle? O dovevo andare in Open League? Chissà Oh ma quanto dobbiamo ancora giocare per passare di lega? 165 eh? Oh dai, si può fare secondo me Andiamo Allora io direi facciamo 5 partite a Tilted E poi le altre 5 ce le giochiamo a Tilted Poi se ci pensate Tilted assomiglia a Tilt Cioè quando uno è tiltato è perché è andato a Tilted Cioè vedi come è Tilted Towers perché ti tilt <ride> Oddio, non l'ho detto davvero Oh, quanta gente ci sta Eh, vabbè Vabbè, vabbè, vabbè, c'è una Vabbè, lo riesco a fare? Oh, sono la persona più figa sulla faccia della terra Adesso ho pure morta, a breve Un'arma, un'arma, un'arma Un Guarda, una, una, non chiedo tanto Una, sempre una, ok Mamma mia, che gli ho fatto a questo? Buono, recuperata in calcio d'angolo Ma poverino, non ha armi Ok, è andata male fra Grazie però dello scudo Ma io andrei al campetto da calcio, sincero Ma no, sta un tizio qua però Eh vabbè, potevo aspettarmelo Lo ammetto, potevo Morto, GG Errore mio, errore Ah, Aveva il combat Io vado contro un tizio col combat Gli do linea di tiro Quarta andata Ma che cosa cos'è? Cioè... Sì, vabbè, in quattro da sopra c'è uno <ride> Bello Devo provarci, raga. No, no, no. Questa cosa non doveva andare così. Ok? Giro tattico per risalire. Vabbè, raga, lo ignoro. Non mi conviene andarlo a fetare perché se sta camperando potrebbe tranquillamente buttarmi una spompata in faccia e disintegrarmi, quindi non mi interessa. Lo sapevo, l'avevo detto io, l'avevo detto io. Lo sapevo che lo faceva. Sto sorcio. Allora. Uh, shield gag e assalto Vabbè, allora torniamo su sto palazzo Qua sotto c'è un combat, aspettate Ok, devo salire Perché ho un tizio dietro Sopra proprio ah, Non so se riesco a feitarli Si vedono? No C'è un tizio da sotto C'è un tizio Mamma mia, che cavolo è stato? Uomo, questi si stanno a sopra di me State calmi Ok, lasciamoli fightare tra di loro Eh, sta un tizio lì Wow, mi è brutto pure Scendi Mi sto mettendo in qualcosa molto più grande di me Vado come il pane Ok, un tizio sul tetto Che non credo sappia che io sono qua giù Sinceramente meglio Mamma mia, poverino Mi ha aspettato tutto questo tempo, ci posso credere Perché ogni volta che sparo con sto AUG La mia mira se ne va cioè, parte, fa pa, e così cambia totalmente zona. Ah, io cercavo proprio questo, eh. Un tizio come quello, poverino. Wow, lo sapevo, raga. Lo sapevo che andava a finire così. Se questo mi pusha, è un bordello. Come ha fatto con 12 di vita questo tizio? Non ci posso credere, questa mamma meritavo, però. Uh, ero sul telefono, lo ammetto Ero sul telefono Se mi riesce, sono bellissimo Ho preso io tutte le armi? Ovviamente no Gigi! Questo è il miglior tentativo di sempre Volevo vedere cosa ci fosse qua sopra Sincero Ok, perfetto Nulla sul quale io possa allendarmi. Ottimo Ho perso già il mio vantaggio E questo che è un fucile a pompa? Ok No, no, no, però devi stare calmo Però devi stare calmo Ok, un bot Devo correre via Correre fortissimo Mi sta arrivando un tizio sopra Ok uh, Vabbè Io odio lendarmi in zone diverse rispetto a quelle in cui mi lendo di solito Tipo fin dove ci siamo lendati tutto, tutto il video Ma per una questione che io Per una questione che io che non le non conosco Per una questione che io non le conosco E quel tizio è rimasto fermo Ora io mi faccio menare. Perché sono pure stupido Co cosa ho fatto Questo sta come il pazzo Oh, uccillate lo sto tipo! Io ho uno di vita! Lasciatemi stare. Ok. Sono vivo! Dovrei avere un tizio proprio qua sopra. Eh, ce l'ho infatti. Fatemi fare sta cosa. Bella. Ok, qua la gente c'era. Quasi quasi. Dopo possiamo continuare a allendarci qui. Non è male. Ah addirittura ora i ponti vengono messi a K alla volta Ok Ha senso ci può stare Ah no, mi sono lentato troppo Vabbè GG ma merito Devo sparare solo per far distrarre il tipo sotto E infatti per questo motivo Morto Uh no Ma veramente Basta questo tipo però Ma ha senso eliminare i boss ragazzi cioè, ha senso che io mi metta e provi a eliminare il boss? Qualcuno me lo fa sapere nei commenti? Me lo commentate? Cioè, che li elimino a fare i boss, veramente servono a qualcosa? Ci prova, ci prova, ci prova. Non ci riesce. Buono. Ci riesco io? A voglia se ci riesco. Subito. Dietro l'albero e poi si sbuca. Ciao, caro. Ok. Buono. Uh. Uh. E tentato sei uscito Ma te stai qui perché sei senza vita Palese No in realtà no Secondo me questo è senza vita perché si è lanciato male Ci riesco a fare qualcosa? Secondo me sì Quanta gente vedo? Solo quei due Ma mi fa strano, sincero Ah questo mi ha fatto male per esempio eh. Buono Ok a buttare le mani le stiamo buttando Stiamo facendo una partita molto buona Forse la migliore fatta fino ad ora a livello di kill Giocata, questo è tutto da vedere Mamma mia Mi lasciate stare un attimo Ma no, qualcun altro ci arriva Subito, palese eh, Stanno qua infatti Che è morto tra i due è, è morto questo, veramente Cioè, Non ha senso che sia morto quest'altro Uh! Tu sei un pazzo Eh, muoio, raga GG, quanta vita Eh, ce n'aveva di vita, ok Colpa mia, questa l'ho giocata male io GG Peccatissimo per la partita Oh, raga, non ho tentativo È il penultimo Mi devo buttare di aggressività Devo cercare di menarli tutti Poi, se ci muoio, amen Ti tranquillizzi un attimo Madonna mia Quanti sono? Fermatelo Siamo, siamo due di noi che siamo a fare giro giro tondo da mezz'ora, no? Aspettate un attimo, dai ho capito Fatemi provare a fare sta cosa Ok Ok, per ora procede Buono Fammi salire Ma Questo che aveva però, aspettate Bella per le mie gambe Vabbè Buono Questo è pure bello forte Tengo uno forte qui e uno scarso sotto la voglia che ci prova, dai provaci GG Cavolo, bravo Possiamo fare il tutto per tutto e giocarci all'aggressiva e magari ci esce pure una bella partita Magari anche non vinta però giocata bene Oppure andiamo safe e puntiamo a vincerla per chiudere in bellezza E l'obiettivo di quella vittoria era proprio stare più tranquilli poi per le partite successive Quindi nope, non ci interessa Serve però questo Ok, prima andata Che non stanno fightando? Io mi aspettavo che questa zona fosse piena Invece vedo solo bot, cose Cavolo, raga, cavolo. Non è bella notizia questa. Ok. Un altro? Quanti, qua, quanti sit? Mi hai veramente rubato la kill? Ma tu da dov'è? Ma tu da dov'è? Ma in che senso? Sento degli spari lì in lontananza. Ah, mica lontanissimi, eh. Buono. Un tizio. Lo vedo. High ground. Che fa? Un altro. Morto? Misali sì. Non ancora? Non ancora? Ragazzi voglio un like per questo mega escape. No, c'è... Non è successo davvero Vabbè signori comunque lasciate un like se questo escape alla fine vi è piaciuto Se in generale tutto il video vi sia piaciuto E soprattutto fatemi sapere nei commenti se sono stato bravo oppure no Qui vedete altri video che potete visualizzare E noi ci becchiamo alla prossima